Io sono avvicinato dai giornalisti che mi dicono lei è il candidato un po' a sinistra e me lo chiedono come se fosse una cosa osè no? dicendo well, se non mi vuoi rispondere capisco perché di oppure ti dicono lei si occupa di giovani ma di chi mi devo occupare? Ma non per mettermi contro agli anziani perché stanno tutti nella stessa famiglia usano la pensione della nonna per sopravvivere stanno in casa fino a 45 anni perché non possono mantenersi un affitto o fare un mutuo, questo è il problema ma a chi mi devo rivolgere se non ai ragazzi e ragazze di questo paese? a chi mi devo rivolgere se non, se non a loro per parlare del futuro con loro e anche con umiltà cara Laura di sapere che quando i giovani davvero hanno 20 anni, perché nel PD sei giovane con la riforma Fornero fino a 67 no? Io sono Giovanni Renzi un ragazzo, siamo i Pierini ma sarete voi Pierini? Perché io ho 40 anni ho fatto una bella stagione della politica insieme ad amici straordinari, ho letto i libri, ho fatto ho presentato i documenti, ho so le cose, poi se non vado bene lo deciderete voi, giusto? Ma non siamo ragazzini, i ragazzi sono loro e l'altra la, domanda, influente che mi fanno è ma come fate a rivolgervi ai giovani? Perché io sono accusato di parlare con i giovani e con i movimentisti, no? Mi dicono, lei anche alla e lo dicono maliziosamente, voi parlate con i grillini. No, perché io lo dico, ma sembra che invece se stai al governo con Berlusconi è normale, no? Ok. Se parli con qualche deputato, qualche senatore di Grillo e lo facevi per fare il governo del cambiamento, sei quello strano. In un paese così, in cui le persone non stanno bene perché c'è un problema di uguaglianza e chiamiamola uguaglianza, non equità, equilibrio, è un problema di uguaglianza che non vuol dire non considerare il merito, ma insieme tenerli per cambiare le cose. Allora in un paese così dobbiamo scendere dal piedistallo, capire che siamo sereni, siamo stati considerati pochissimo dai giornali perché ai giornali piace la colluttazione, ma in realtà abbiamo fatto tante proposte, e lo facciamo all'insegna non del civati, che di per sé vuol dire poco, ma del civoti. è un messaggio spiazzante, perché hanno tutti, hanno tutti questa questo carisma, poi bisogna verificarlo, tutta questa capacità di parlare di sé, ma invece noi vorremmo parlare di noi, di Laura, di Felice Casson, ma anche dei ragazzi di vent'anni che stanno facendo questa campagna congressuale e che la fanno partendo da Occupy PD, ma dai circoli, dalle loro realtà, dalle università, dai luoghi di lavoro e che saranno protagonisti. Ve la vedete la scena di una direzione nazionale di ragazzi motivati? che interloquiscono con la Finocchiaro, perché Cooper lo cambierà la Finocchiaro, no? Con Franceschini, perché Renzi candiderà Franceschini, e noi gli mandiamo ragazzi, che si chiama così apposta da Treviso, la <ride> metteranno in difficoltà in definitiva.